ciao a tutti oggi prepareremo i panini alla zucca il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa gli ingredienti sono lievito di birra fresco farina di tipo doppio acqua zucchero zucca a pezzi farina manitoba latte burro morbido a pezzi sale e olio diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale 100 g di acqua, 100 g di farina di tipo zero, lievito di birra e lo zucchero. Lo facciamo sciogliere per 2 minuti, 37 gradi, velocità 2. Trasferiamo il preimpasto in una ciotola capiente, copriamo la con pellicola trasparente e lasciamolo riposare in forno spento per 30 minuti. Senza lavare il boccale, versare l'acqua, chiudere con il coperchio, posizioniamo il varoma, versiamo all'interno la zucca, chiudiamo con il coperchio e la facciamo cuocere per 20 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. La zucca è cotta, mettiamola momentaneamente da parte. Svuotiamo il boccale dall'acqua. Abbiamo messo la zucca all'interno del boccale, adesso la facciamo tritare per 20 secondi a velocità 6. La zucca è ben tritata, adesso riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungere il preimpasto che è già lievitato. Aggiungiamo la farina di tipo 00. La farina Manitoba e il latte. E facciamo impastare per due minuti a velocità spiga adesso aggiungiamo il burro e il sale E facciamo impastare sempre due minuti a velocità spiga il nostro impasto è pronto trasferiamolo in un piano di lavoro infarinato dover trasferito l'impasto infariniamolo un po Lavoriamolo leggermente con le mani. Adesso divideremo il nostro impasto in sei palline di circa 150 grammi ciascuna. Dopo aver formato i panini adesso li andremo a legare per dare la forma della zucca. Prendiamo uno spago, ungiamolo con olio per evitare che possa rimanere attaccato dopo la cottura. E iniziamo a legare i nostri panini, partiamo da sotto, rigiriamolo giù, facciamo il primo nodo. Adesso ripetiamo passandolo negli altri lati e proseguiamo così per tutti gli altri panini. Dopo aver formato i panini, coprire con un canovaccio e lasciamoli lievitare per un'ora e 30 minuti circa. Trascorsa un'ora e mezza, il pane è ben lievitato, spennelliamolo adesso con olio extravergine d'oliva e cuociamo in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20-25 minuti circa. Il pane è cotto, lasciamolo raffreddare prima di rimuovere lo spago e servire. Panini alla zucca.